Salve a tutti ragazzi, sono s 4 e oggi siamo in un nuovo video sulla 1.15 visto che è uscita volevo portarci un video infatti ehm, adesso se apro F3 faccio vedere che sono nella 1.15.2 sono già uscite un po' di versioni che la rendono un po' più stabile ma non è che sia cambiata di molto comunque allora volevo farvi vedere un po' di cose che dall'ultima volta sono cambiate ancora un po' di cose ho tolto le cose le ho aggiunte Soprattutto quella parte di questa parte qua che è anche importante e poi le altre cose le vedrò un po' più, un po' di meno perché comunque le abbiamo già viste e va bene. Questo qui è ancora il mondo vecchio quindi non dovete guardare la generazione. Comunque iniziamo subito per non farlo durare troppo. Ora si può dormire su un letto anche se c'è un villager sopra. Adesso non sto a farlo vedere, ma se c'è un letto. Io ci clicco col tasto destro, adesso non ho un letto. Ehm, io setterò lo spawn, naturalmente deve essere notte. Ehm, e praticamente butterò giù dal letto il villager 9 game rule: eh, full damage, drawing damage, do immediate respawn, do insomnia e fire damage. Sono 5 ehm, queste game rule che si trovano qua. Vedete, io posso metterle su true o false e se metto ad esempio su true, false image prenderò danno da caduta qui, invece, danno da eh, annegamento. Tipo lì, qua ah. invece, eh, volevo romperlo. Vabbè, lasciamo perdere. Ho cliccato per sbaglio. Eh, C'è scritto Do immediate respawn, se muoio respawn subito. Do insomnia, non mi attaccano i phantom e fire di Mage, non, prendo fuoco dal, non prendo danno dal fuoco <coughs> nuove cose hanno aggiunto gli alveari nido d'abi qua c'erano un po' di cose per farlo vedere ma non sto più a farlo vedere eh, che ha 5 livelli di miele questo qua è l'ultimo questo invece è l'alveare artificiale che ha anche 5 livelli di miele e questo è l'ultimo dall'ultimo iniziano a colare ehm. naturalmente dentro ci sono le api questa è un'ape l'ho messa nella una gabbia però poverina questo è il suo generatore diciamo l'uovo questa è l'ape piccola c'è l'ape grande e poi c'è il suo piccolo se riesco a farglielo che è così si può anche fare con i fiori infatti loro sono tratte dai fiori e, altri, questo ad esempio era un fiore per farlo vedere si possono fare accoppiare quando sono impollinate adesso non sto a farlo vedere però, quando c'è un fiore allora ci andranno sopra tipo lì, stanno un po' sopra, poi si impollinano e vanno sul grano e lo coltivano, ce lo fanno crescere più velocemente. Altre cose, ehm, evitano l'acqua e se li attacchi ti aiuteranno veleno adesso, vi faccio vedere che evitano l'acqua, infatti sta scappando anche se è un po' stata un po' stupida e centrata. Però c'era un bug, non so se l'hanno risolto, che avevo già fatto vedere, che se spawn in acqua... Ah no, iniziano a prendere danno. Vediamo se si salva, si è salvata. 2. Ok, ha preso 6 di danno. S sì. Ehm. Qui volevo farvi vedere che se... Ma tra l'altro questo è poi identico a questo adesso quello lo vedremo poi dopo se l'alveare è pieno io posso raccoglierlo con la boccetta di miele oppure con il tasto cioè con il drop il distributore qua l'ho preso anche con questo e non me l'ha lanciato qua ma non so perché e vabbè poi il favo se io prendo delle scia adesso non ne ho una, comunque clicco tasto destro qua e mi droppa tre di questi ah qua volevo far vedere un attimo il, il crafting che è così ve lo faccio anche vedere si mettono tre di legna qui tre di legna qui e tre favi e ottengo un'arnia andiamo a posare che non ci serve posiamo anche questi eh, questo invece è il miele che abbiamo fatto vedere qua ne raccolgo perché, un po' perché potrebbe servirmi eh, si raccoglie in stack da 16 apro 6 unità di cibo adesso vi faccio vedere allora survival e anche adesso prendiamo un po' di fame vediamo ne ha fatte 6 come vedete in più cura il veleno adesso se ok vi fate vedere e poi se lo scraftiamo otteniamo dello zucchero con l'ampolla ora torniamo in creative usiamo questa roba vi faccio vedere che se il coso è pieno da un segnale pari a 5 questo è 1 queste due, queste cinque. Cioè questo è il troppo, però vabbè un po' di più. Poi sempre da questa parte, adesso si vedono meglio i colori sui cartelli, però non è che si nota molto bene. E qui nuove funzioni, ad esempio i razzi adesso vengono sparati nella direzione in cui punta il dropper. Ah, esplosa adesso. Poi adesso i dropper raccolgono l'acqua se c'è vicino una fonte spawnano gli armor stand accendono i falò se fossero un po più mirati ma non sono mirati e possono tagliare i favi come potete vedere qua vi ho fatto anche vedere che ne ha presi tre qua quelli consuma poi ora si possono mettere in stack da 64 Ehm, adesso si può usare shift click nella crafting Allora io adesso mi metto 9 stack di questi Posso fare shift click e me li mette qua E io ottengo subito 64 blocchi senza metterli a mano Una cosa molto utile però Non è molto interessante Allora adesso andiamo avanti Adesso le spugne bagnate si asciugano nel nether Allora che cavolo è successo qui? Non lo perché ci sono dei bolli. Qui avevo una spugna bagnata La metto qua e si asciuga Come potete vedere Poi Qua c'è il blocco di favi Che si fa così Faccio vedere Non si fa così Si fa così oh, Ho sbagliato Vabbè pensavo si facesse con 9 invece si fa con 4 ed è un blocco puramente estetico anche se sinceramente non è che è molto bello però boh una texture strana poi questo è il nuovo blocco il blocco di miele che si fa così, questo ne sono certo non è vero, mi sbaglio anche di questo allora oggi sono stupido e questo è il blocco di miele è tipo lo slime però ha delle funzionalità diverse allora ti rallenta non ti, aiuto, aiuto ti impedisce di saltare infatti non riesco a saltare qua e in più ti rallenta la caduta adesso non l'ho fatto vedere bene però vabbè ti dà anche questo progresso poi qua non c'è niente e se ci cadi sopra ti fa un po' di danno però te la frena, mentre è diverso dallo slime che ti fa saltare poi altre cose, non si appiccica allo slime non si porta dietro l'ossidio nelle casse ma porta dietro gli altri oggetti quindi si possono fare dei meccanismi molto utili <coughs> nuove funzioni posso spegnere eh, il falò con la pala lo posso accendere con l'acciarino e così è molto più semplice che farlo con le boccette d'acqua poi hanno cambiato il crafting della prismarine nera. Adesso si fa con il colorante nero invece che con il calamaio. Anche se aveva più senso prima. Perché, eh, tra l'altro, forse qua c'è la, la... È entrata qua dentro. C'era l'ape impollinata ed è entrata lì dentro. Però non sono riuscito a farvelo vedere. Si crafta così, vi faccio vedere. Questa... Adesso ne sono certo. Adesso questo non posso sbagliare eh. poi anche questo il crafting è cambiato si fa così e così adesso è un po' più, meno dispendioso poi adesso la campana si accende con la redstone e i cancelli non rompono, le cioè, non rompono il, um, la terra rompono solo le culture e così si possono fare farm semi-automatiche ed è molto meglio. Quindi eh, ho finito qui, ho fatto abbastanza veloce, ci ho messo 10 minuti e direi che va bene. Comunque spero che il video vi sia piaciuto anche se è durato un po' poco. Presto sul canale uscirà anche la 1.16 che è uscita lo snapshot infatti non so se lo sapevate è uscito lo snapshot della 1.16 ci porta un video già anche ho già anche fatto il mondo e devo solo più registrare il video quindi spero di riuscirlo a registrare anche oggi mi dispiace che giovedì non è uscito il video però ho avuto degli impedimenti diciamo a farlo comunque qua voglio farvi vedere l'alveare che viene in natura ce n'è uno ogni un bel po' di blocchi e come potete vedere con il miele quando è pieno se lo rompo lui mi rimane e quando lo ripiazzo avrà ancora il miele dentro e questo è utile nel caso non volessi perdere il miele comunque detto questo ho finito sono stato abbastanza veloce non me l'aspettavo. aspettavo comunque ditemi se vi è piaciuto il video lasciate un like ho detto anche le nuove aggiunte e iscrivetevi anche se non lo dico mai, però voi dovete farlo, lasciate like, anche questo lo dico poco, e ciao!